Ciao da Pierluigi, bentornati al Bar 5 Stelle di Pisa, quattro chiacchiere per cercare di capirci qualcosa. Oggi parliamo di aeroporto, ne parliamo con la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Zuccaro, Grazie. quella seria. L'aeroporto a Pisa è una presenza storica, fondato nel 1911 da due pinieri dell'aviazione italiana, i famosi fratelli Antoni, Lontani parenti tra l'altro di Valeria, un gruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Pisa. Nato militare, negli ultimi decenni l'aeroporto ha avuto un grosso sviluppo nella sua parte civile. Quindi si è creato un contrasto inevitabilmente con il vicino aeroporto di Firenze, messo un po' peggio dal punto di vista geografico che era integrato a decollare, ma con alle spalle chiaramente una città più grande nel quadro delle tradizionali guerre di campanile toscane dai tempi delle città statunusche. Allora, che ci dici di questa cosa? Vi dico che questa è una partita esageratamente importante per la città di Pisa e purtroppo eh, per l'amministrazione comunale sono aperti due fronti, due fronti che confliggono tra di loro. Un fronte è quello del bene della città e quindi in questo senso dovremmo andare nella direzione di potenziare l'aeroporto, valorizzandone i suoi asset produttivi e, e le tratte di comunicazione internazionale. L'altro fronte purtroppo è tutto politico, è un fronte che vede schierati dalla parte soprattutto in conflitto, cioè la, la parte fiorentina, eh, delle, delle forze dell'artiglieria dell pesante del PD e quindi interviene in prima persona il Presidente del Consiglio Renzi con il suo amico fraterno, eh, peraltro assunto all'onore delle cronache in questi giorni proprio per il fatto di avergli pagato un appartamento eh, come piede a terra a Firenze, e Marco Carrai, nonché presidente di ADF, la società che gestisce l'aeroporto fiorentino. Queste forze in campo fanno sì che gli interessi di Firenze prevalgano politicamente sugli interessi di Pisa. L'obiettivo dei fiorentini è quello di spostare il traffico internazionale che attualmente gravita su Pisa, su Firenze, facendo una proposta al Ministero e all'Enac per costruire una nuova pista, pista l'adeguamento della pista di Peretola che sia lunga 2.400 metri e quindi possa ospitare eh, de, il traffico internazionale aeroportuale. Qual è il punto? L il dimensionamento della pista è funzionale all'obiettivo di marketing che sia eh, nella strategia, nel piano di impresa di un aeroporto, è gioco forza che, che sia così. Purtroppo in questa partita, in questo fronte politico, Pisa è totalmente perdente e questo è, è un dramma perché purtroppo abbiamo degli amministratori che stanno consegnando nelle mani di un'operazione che viene tra l'altro da molto lontano dall'estero perché non, non abbiamo detto che è in corso una scalata aggressiva da parte del, del magnate argentino e Ornecchia. Eh, per non sapere leggere e scrivere insomma, questi soldi per fare tutto questo da dove vengono? Sono soldi privati o soldi pubblici? Allora L'OPA che sarebbe l'offerta pubblica d'acquisto che è eh, obbligatoria eh, nel caso fiorentino della, della società aeroportuale fiorentina perché eh, va ad acquisire più del 33% del capitale sociale, mentre è facoltativa nel caso di Pisa è comunque nel caso di Pisa un'operazione aggressiva perché sottovaluta il valore delle azioni e quindi obbliga, questo lo dicono gli analisti finanziari, non lo dico io, era su tutti i giornali dei giorni scorsi, obbliga, diciamo, prende un po' alle strette quegli enti pubblici che ormai sono a corto di liquidità, sono la del gas. Eh, possiamo anche dirla così, per esempio la provincia. La provincia è che sta scomparendo, che interesse ha a rimanere nel capitale sociale del, dell'aeroporto di Pisa? Quindi verosimilmente potrebbe vendere, cioè svendere. svendere, con quale conseguenza? La conseguenza è che il socio privato diventa, acquisisce la maggioranza del, delle quote azionarie, la maggioranza del capitale nell'operazione di congiunzione delle due eh, società, quella di Pisa e quella di Firenze considera Ludo dove vuole portare e quali interessi e quali priorità dare alle strategie dei due aeroporti. Chiaramente, essendo Presidente del Consiglio fiorentino, l'ipotesi che doveva essere, e viene da lontano, quello di una holding comune tra Pisa e Firenze, che vedesse in Pisa la specializzazione funzionale negli scali internazionali e in Firenze la, la funzione di city airport, cioè uno scalo destinato alla clientela business che per prossimità a Firenze utilizza quell'aeroporto, eh, quell non so, clientela della moda, del mondo degli affari, quindi un, un target eh, più limitato. Ecco, Quest'operazione potrebbe stravolta a tutto detrimento del, della situazione Pisa e anche degli investimenti che ha fatto Pisa perché ecco. ricordiamo che Pisa ha appena deliberato la 80 milioni di euro di investimento sul cosiddetto people move. Quindi per la finanza pubblica un costo indiretto ma forse anche un costo diretto perché poi... Va a finire sempre che poi se si fanno questi lavori poi dello stato qualcosa fuori più. Non solo, non solo, ma li, il governo ha già detto che si, si rende disponibile per appoggiare il piano di Peretola e quindi una riqualificazione della pista che potrebbe avere un costo dell'ordine dei 2 300 milioni già, già quantificati. Naturalmente ci sono anche degli aspetti ambientali, tu... cioè questa pista costruisce l'ultima cosa verde che ci è rimasta a Firenze. Con uh, dei danni ambientali inestimabili, andando a tombare il fosso reale, andando anche a, a minare la sicurezza della zona, perché tecnicamente la soluzione prevede di passare, prevede che gli aerei decollando e atterrando passino su eh, monumenti e edifici sensibili, per cui è un'operazione che non sta nella logica se non quella economica. Va bene, è il solito certo disastro italiano. È assolutamente affascinante come l'indebitatissimo italiano riesca sempre a trovare miliardi per queste grandi opere costose, inutili e dannose. Eh, Personalmente sapete che gli aeroporti hanno una soluzione definitiva eh, perché su un aereo non ci sono mai salito né ci salirò mai, ragazzi io più che dirvelo, arrivederci dal bacio in questo periodismo. Grazie, buonasera.